Eh, grazie Presidente, sì, intervengo su questo emendamento ringrazio il nostro capogruppo che l'ha presentato a nome del, del eh, Municipio Sesto perché è un tema che stiamo seguendo da molto tempo e riguarda le fototrappole. Mi preme dover sottolineare al consigliere De Priamo che innanzitutto quando presentarono l'ordine del giorno in aula diversi anni fa noi non lo bocciammo ma ci astenemmo. Eh, abbiamo avuto modo di poterne parlare anche lungamente sia in aula e sia in diverse commissioni sul tema che ha riguardato anche le fototrappole. Il motivo per, della nostra astensione di tanti anni fa era perché quell'emendamento eh, riguardava l'acquisto delle fototrappole le fototrappole sono degli strumenti di videosorveglianza autoalimentati per cui ogni settimana, dieci giorni, ci vuole una persona che vada sul posto a cambiare la batteria che la prenda la, me la memoria delle immagini, le porti in un luogo sicuro e controlli le immagini questo fa sì che non è conveniente acquistare le fototrappole dopo un po' di tempo da, quel, eh, da quell'ordine del giorno il mercato ha capito ed ha offerto il noleggio il servizio del noleggio delle fototrappole dove le società non solo offrono lo, lo strumento ma anche la persona che va a cambiare la batteria tutte le settimane, che prende le immagini e nel nostro caso ovviamente va in un ambiente sicuro della polizia locale per poter guardare queste, eh, queste immagini, fornisce solo le immagini che potrebbero generare una sanzione al cittadino e di lì la polizia locale fa scattare le varie multe. Questo sistema del noleggio delle fototrappole si è incastrato perfettamente con l'amministrazione che normalmente... È un po' complessa nella sua articolazione. Invece il sistema del noleggio delle fototrappole ha funzionato molto bene. Io lo ripeto, cioè ogni volta che si nomina la parola fototrappole... Il consigliere De Priamo: ah ma voi avete bocciato, no, no, no non è così, c'è una ragione, c'è una ragione politica, non l'abbiamo bocciato perché noi eravamo a favore delle fototrappole, ma si cercava uno, una modalità che si potesse incastrare bene con l'amministrazione, è arrivata dopo e da quel momento ovviamente l'abbiamo colta. E adesso la città sta avendo degli ottimi risultati nel sanzionamento dei cittadini in civili che sporcano, sporcano la città. È per questo che, ovvio, il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questo eh, emendamento. Grazie.